E questa è la sala delle udienze del Palazzo Reale di Genova. Fu realizzata anche questa negli anni 40 dell'Ottocento. Eh, I lavori furono previsti già da Carlo Felice, ma tutti finiti sotto il regno di Carlo Alberto, che infatti li firmò. Si vede il suo monogramma, la C e la A, sormontata dalla corona, eh, sia sulla volta sia su tutti gli arredi della sala. Qui quindi si alternano stucchi sulle volte, a ah, grandi lampassi eh, sulle pareti e arredi mh, realizzati eh, da eh, Henry Peters. Ehm, il pavimento in legno ripete un po' la moda, il gusto sabaudo di quel momento e i pavimenti della Reggia Torinese. Ehm, sicuramente. In questa sala bisogna citare uno dei quadri più importanti della collezione del palazzo. È questo grande ritratto a figura intera, è Caterina Balbi Durazzo dipinta da uh, Antonio Van Dyck nel 1624. Antonio Van Dyck fu celebre soprattutto per i suoi ritratti e nei suoi anni gio giovanili, eh, ritrasse gran parte del patriziato genovese, tra cui eh, questo meraviglioso quadro che ritrae una delle ehm, ave dei proprietari del palazzo e sicuramente, come ho detto, eh, quadro simbolo della collezione del Palazzo Reale di Genova.